sono dal vivo con vabbè non si vede la girafina e eh, eh, non è vero sono dal vivo e eh, vediamo sistemare perché non ho un cavalluccio allora vediamo un po se la vedete la girafina con eh, il pupazzetto con l'orsacchiotto girafina e orsacchiotto ebbene mi sono voluto vestire così eh, perché perché non lo so neanche io oh oh oh oh. tanto per fare un video diverso perché mi ero un po annoiato eh, vediamo un po di mettere i video dettagli eh, sono dal vivo sono dal vivo ecco qua eh, che devo fare un po di cose però mi raccomando adesso devo mettere il titolo devo mettere tutto devo, siccome non so che mettere metto il titolo che metto sempre nei miei video allora ci abbiamo 27 giugno voi intanto partecipate nella chat partecipate qua devo correggere un po di cose ecco qua allora mettiamo nella playlist preferiti e poi non so, qua ci sono due playlist che sembrano uguali, ne mettiamo, insomma, in tre playlist. E poi vediamo, dobbiamo mettere la descrizione, che la descrizione ci vuole, quindi scusate questo tempo morto. E poi ci vogliono ci vogliono per forza i tag, i tag i tag ci vogliono i tag bisogna mettere bisogna impostare i tag ho tratto di uscire in favore di camera mettiamo i tag questi contenuti non sono mai stati riprodotti da nessuna parte Data di registrazione oggi, io la voglio mettere. C'è chi dice che non conviene metterla. Personalizzare: Esatto, eh, e mostra, attivare la monetizzazione. Vabbè, richiedere revisione non so perché a volte bisogna chiedere la revisione si vede perché non è trailer ah, posso scegliere un trailer ma vabbè metto il trailer metto poco metto Mario circello e niente ho messo tutto adesso possiamo occuparci della live e no? giusto adesso devo andare nella playlist Vediamo se c'è, ecco qua il video. Mi carica la pagina. Intanto vedo che ho avuto un like a ah, Versi. Sì, eccoti qua. Io sto morendo di caldo. Ho messo il like. E che mi ero stancato di vestire sempre d'azzurro. Ciao! Archidream! Come stanno i nostri amici della family? Allora, anch'io fra poco, mi voglio, mi voglio un po cambiare, perché perché ho deciso di partire. di partire con questo bel abito giallo che mi sono comprato in liquidazione ma non è la stagione non è la stagione per, per vestirsi di gialli che sembra l'abito che c'è Bruce Lee in un film no solo mancano le, le bande nere ecco vediamo un po adesso ho messo non voglio entrare in eh, Facebook a fare pubblicità al video. Allora, quest'estate la odio. No, giugno, san. giugno luglio ah giusto sì mi sono sbagliato ho messo messo sbagliato messo luglio luglio tanto per cambiare ho sbagliato pure mesi tanto per, per cambiare no fatto rimediato all'errore grazie per avermelo detto in tempo e cari amiche ed amici mi, mi levo un po che per fortuna non sono arrivato a sudare ma ci è mancato un pelo però come stava bene il giallo adesso guardate come sto come sto tutto tutto di blu allora ho fatto questa live perché era da parecchio che non mi filmavo nulla e allora e se sono sono successe tante cose grazie sono successe tante cose soprattutto è successo che mi arrivano delle segnalazioni soprattutto è successo che si è dimesso draghi era draghi no che si chiamava ma non so adesso chi chi governa l'italia chi governa il nostro paese eh, non ho idea vediamo un po intanto si profila una carestia mondiale provocata anche da questo conflitto ma non necessariamente poi vi voglio lasciare qua un link vediamo un po se lo riesco a, a copiare che no supera e cede mamma mia è un lincone no purtroppo vediamo se c'è qua ecco se vi può interessare speriamo che youtube lo accetti ha chiesto dunkel se e quando passerai a trovarlo in vetrina e mi piacerebbe molto mi piacerebbe molto eh, anche che lui vedesse qualche mio video di youtube e lo commentasse una storia molto larga il nostro amico d'uncle 83 grandissimo youtuber e adesso fa delle stream quindi eh, grazie mille caro l'acqua è bellissima eh, ecco qua e salutiamo anche Danko tanto tre Nico come stai spero bene o ja menti così qua nella chat l'ho salutato Allora vediamo un po' qua mi trovo nella mia pagina di una famosa rete sociale e voglio voglio mettere Voglio mettere appunto questa live. Vediamo un po'. Magari potevo fare eh, da capitano di, di barca, di imbarcazione con il cappuccio giallo. Ma io appunto mi domandavo che cos'è della politica italiana, adesso ha assunto Io non ho più seguito le notizie, vivo come un eremita. Ma ha assunto un nuovo capo di stato? C'è un presidente del Consiglio dei Ministri? Oppure no? Io così per scrupolo metto Non so quanti accoglieranno l'invito. Vediamo un po' che mi risponde. La connessione è lenta. Ecco, poi mi si riscalda il computer. Fantastico. Aspettate che, che mo chiudo il social. Ecco qua. Non vorrei poi che faccio tutto questo per dire poco o nulla però ecco stiamo vivendo una, una gra gravissima considerazione eh, crisi di, di governo allora, io vorrei sapere se qualcuno di voi mi dice se se abbiamo un governo stabile o ancora continua a Ancora continua questa storia degli, degli impasti, crisi di governo. L'ho ripostato quante volte potevo postarlo. Ah, ecco adesso ritorno nella chat. Perdonate se. Allora, chan San, ma la sede dove sei seduto? La sedia no è del 2017 18. È molto da gamer. Io vorrei vedere stavolta un governo di destra non ci si sta nessuno sost... al momento non ci sta san ai sei spettatori qui come che va io vado san divertiti con i nuovi visitatori caro by san leggi i commenti se non tutti vanno via Ah, ah, ah. Cianciomino piange, Porro San riprende di Cianciomino, eh, mi spiace, ma ero occupato, sono caduto ormai, no, Cianciomino, come sei caduto? Come sei caduto? Che è successo? Veric, Veric, grazie di essere intervenuto, ciao. E come sei caduto? Cioè, mi, mi, mi, mi dispiace moltissimo. E, e ancora non abbiamo. Come c'è sto bene, caro amico. Carissimo amico, mio. Sto bene e tu. Ovviamente, che stai bene. Mi preoccupi quando dici che sei caduto? Ho capito? E mi preoccupi. Era una battuta. Ah, era una battuta. Ah, era una battuta, una battuta d'arresto. Infatti, ciò che hanno in comune i comici e i musicisti sono le battute. E spero vivamente che. Che la situazione politica e economica in italia si risani anche se ho dei forti dubbi che si possa risanare qualcosa in italia a questo punto capito ho dei forti dubbi poi in un altro video parlerò meglio della meditazione oppure di qualsiasi altra cosa e poi vi ricordo vi ricordo a voi cinque che mi guardate che se mi volete proporre dei temi o se volete che io sponsorizzi il vostro canale se io eh, ciao eh, abbonatevi al mio canale ciao l a il mio carissimo o la mia carissima amica eh, ciao come stai spero benone Ovviamente, ah, il nuovo messaggio di Dio, ma... È... per sapere perché del casino nel mondo, ma qual è il messaggio, il nuovo messaggio di Dio? Non lo so, ce ne sono tanti. Eh... Beh, sì. Che... Ah, non è un messaggio religioso, Gian Ciamoncino, Ciao Moncino Gola di caldo. Beh, 28 gradi, insomma, non sono maluccio per essere le 22:43. essere le 22:43 non è male, insomma. Ma che messaggio è? È una ben un avvertimento. Buonasera maestro. Buonasera. Benissimo. Tu stia bene come sta Mario Circello? Ma perché non fa più video? Perché non fa più video, Mario? Mario Circello qui in Kentucky si sta freschi oggi finalmente. Ah, bene, sono contento. Anna Toscana, ciao carissimo. Ti, ti sono venuta a salutare brevemente io sono iscritta sì lo so carissima anna se ti potresti abbonare se ti potresti abbonare al mio canale aiuteresti moltissimo il minimo mi sembra che sono che sono quattro euro e qualcosa o quattro dollari e qualcosa però va bene no, non importa è una cosa che dico a tutto il mondo e tutto il mondo sta nelle mie stesse condizioni allora alessandro arcangeli ma mario circello perché non fa più video perché non fa più video mario circello e eh? io che sono pigro eh, leggo tutto durante la settimana mi vengono delle bellissime idee però poi alla fine eh, me le scordo io l'indomani non so di che cosa volevo fare un video capito e invece devo prendere un quaderno ne ho tanti ne ho uno, uno, uno, un armadio, ne ho una trentina e scrivere annotare che sport ti piace ciao Ciao, un cino vola mi, mi domanda. Beh, mi piaceva il karate, il Tai Chi Chuan, il kung fu, il ninjutsu, le arti marziali, ma è da diversi anni che non le pratico più. E a te che sport ti piacciono? Il bello delle live è che uno magari o inizia volendo parlare di qualcosa o non sa di che parlare e alla fine un argomento lo si trova si finisce con non parlare di quello che si voleva parlare logicamente eh, ho iniziato la live con questo bel giubbotto in spugna per l'allenamento tipo Rocky, col cappuccio o tipo una bomber no eh, vi ricordate eh, però l'ho dovuto togliere perché fa caldo 28 gradi insomma informati degli extraterrestri e eh sì, io qualcosa avevo letto da giovane alessandro arcangeli san per crescere dovresti fare collaborazioni in live con ospiti vi scambiate iscritti alessandro arcangeli è vero però quando io vado in live non c'è nessuno eh, anna toscana saluto tutti che partecipano live Grazie Anna Toscana. Io sugli UFO avevo letto da giovane che adesso non so dov'è il libro. Vari libri che poi con il tempo si perdono oppure chissà che fine fanno. Eh, io adesso se li devo andare a cercare non so se ce li ho ancora o dove trovarli, però ecco. avevo un'edizione più grande ma adesso che si è messo di moda biglino no a parlare degli extraterrestri e eh, della bibbia e questo è una un'edizione che mi ha regalato una mia zia però è proprio una copia di, di un libro che avevamo in casa che aveva letto mio padre di eh, eric von daniken Eric von Daniken Loro degli dei che dice che appunto molti manufatti sono rappresentano dei viaggiatori spaziali, dei, dei marziani, degli extraterrestri e non degli dei o altro. E quindi questo libro che è riccamente illustrato è stato scritto molto tempo prima che Biglino iniziarsi a scrivere perché è stato scritto dunque in Italia è stato pubblicato nel no in Germania <coughs> eh, Verlang Duschendorf, und Wien Dussendorf und Wien 1974 e poi è stato pubblicato anche in Barcellona in quell'anno Capito? e quindi ho letto ho letto eh, sugli extraterrestri eh, adesso ci sono gli ibridi non conosco il libro del libro grazie vengono da migliaia di anni nel nostro mondo ma la bomba atomica e il cambiamento del clima Ecco, io ho letto anche di yes, Ho letto. Niente di meno che di Piero Angela, che le aveva comprato mio padre. Questo libro. Lo conoscete Piero Angela? Guardate che vecchio che è questo libro costato all'epoca 9000 lire nel cosmo alla ricerca della vita un bel mattoncino che si fa rispettare che in pratica è la sintesi di una di un ciclo televisivo dallo stesso titolo nel cosmo alla ricerca della vita e... quindi questo è stato edito nel 1980 1980 poi è arrivato biglino ma intanto ci indagava piero angela capito ci indagava piero angela eh, sulla vita extraterrestre e poi è arrivato biglino non fanno la guerra usano la mente e la manipolazione telepatica il tuo libro è un classico sono diversi gruppi di alieni da diversi pianeti è molto probabile è molto probabile ci sono molti universi paralleli uno non sa mai da dove possono venire questi esseri secondo i teorici e così viviamo in un multiverso non in un universo ciao il pirla del quartiere ciao già mi posso immaginare ciao come Spero bene, ovviamente. Ciao. Usano gli animali e gli umani come una delle risorse per loro. Beh scemo chi legge ciao mi sembra che è lo stesso che divertente che... Sì, sì. leggi gli alleati dell'umanità lo trovi gratis online è un messaggio da extraterrestri a ah, benissimo cercherò di leggerlo anche se non sono un extraterrestre un istante che vado a fare una cosa fatto la cosa non era era un falso allarma allora mi raccomando se voi vi abbonate eh, al mio canale se voi vi potrete abbonare al mio canale cari amiche ed amici se vi abbonate al mio canale oppure se date un grazie super grazie quell'icona a forma di cuoricino sotto i miei video io potrò migliorare la qualità dei miei video eh, comprandomi questo cellulare, un Galaxy eh, S22 della serie S, ma in particolar modo io voglio comprarmi, pretendo comprarmi il Samsung Galaxy S22 Ultra, che è questo qua che c'è la camera da 100 megapixel. Poi lo metterei su un tripode. metterei su un tripode perché gli altri hanno la camera da 50 megapixel principale e, e, e mi girerei mi filmerei con la camera principale però ho bisogno del vostro aiuto gli abbonamenti vanno da un minimo di 45 dollari a 200 dollari al mese con il bottone grazie sotto i miei video invece voi non vi abbonate ma a secondo de, di quanto decidete di pagare eh, si evidenzierà il vostro commento sotto il mio video e quindi state dando un premio a quel video non al canale invece con l'abbonamento date un sostegno al canale poi vabbè ci sono gli sticker il super chat se vi abbonate al canale io tatan potrò migliorare perché eh, spenderò tutti i soldi soltanto per migliorare la qualità di trasmissione dei miei video e potrò comprarmi questo questo cellulare guardatelo guardatelo bene perché sarà il prossimo che utilizzerò se voi vi abbonate al mio canale comunque passiamo a leggere la chat allora ehm, san se dovessi avere novità su mario te lo farò se do, te lo farò sapere per ora non so come te seguilo su twitter L'aria condizionata, perché sei in pantaloni lunghi? Beh, ma sono leggeri, sono leggeri. In Italia l'iPhone è popolare, ma non è tanto, cioè dipende dai punti di vista. Eh, non è popolare per il prezzo, non è un cellulare popolare in quel senso. Molti Android lo sono molto di più, ma è. Cioè, la gente si crede figa perché o fica come figa eh, perché si fa l'iPhone si crede chic. Ecco, una volta si diceva chic, non tutti questi. Eh, allora, The Golden Yugan Astram, ciao da quanto tempo? Ciao, carissimo amico mio, Gigan, come stai? Spero bene, logicamente, ovviamente. Dicevo eh, in Italia: sì, c'è chi lo ha perché è resistente, eh, io ho, ho qui il telefono. Io lo ho qui, va ah, bene, bravissimo. Bel telefono, prendi l'iPhone 13 Pro Max. E quello che ho, Sciamon C, un momento, eh. bene io a parte eh, questo cellulare con il quale eh, mi sto riprendendo ciò questo che è un eh, motorola moto X seconda generazione motorola moto Hits seconda generazione poi ciò questo che è un nokia Asha 302 e quello col quale mi filmo che ho preso nel 21 che un motorola moto e 7 power sì io sono in italia gli altri non so eh, ma la chi lo va io ho il samsung s 22 serie ah sì questo qua quello s22 normale cioè il, questo qua poi nel mezzo c'è ls 22 plus ma io vorrei l'ultra ls 22 ultra poi di che colore c'è un verde che è veramente molto interessante perché tutti i grigi tutti i bianchi invece il verde mi sembra appropriato però vabbè se uno mi dice io mi abbono al tuo canale ti pago 200 dollari al mese ma ti devi comprare Dopo un anno, ti devi comprare l'ultimo iPhone Pro Max e io me lo compro perché me lo stanno regalando. nei regali non si rifiutano. Allora devo andare, ci si sente. La prossima volta, ciao. LA, grazie per essere partecipato, per essere venuto. Eh, ma WiFi a che velocità? E io c'ho una fibra che ha 2,5 gigabyte, non so una cosa del genere: megabyte. Non... Quello che ho è Samsung S22 Ultra. a ah, bravo. Allora, ciao carissimo amico, ciao carissimo amico. Ebbene, alla fine sono riuscito a fare questa live, questa live che la volevo fare sulla crisi politica italiana. E su come non so perché i, i governi cadono prima nessuno voleva conte poi è arrivato draghi ma prima ancora c'è stato monti tremonti ma come mai è caduto questo governo eh, draghi perché tutti i partiti lo hanno messo lì e adesso sembra che nessuno lo voleva vorrei sapere da voi perché che cos'è successo io è molto buono ma soltanto che si surriscalda con niente ah è un problema come il mio il mio moto it seconda generazione che si surriscalda con niente in pratica eh, capito questo fai una live si surriscalda come una padella ma se filmi in 4k e se film se osi filmare un minuto in 4k non ti dico raggiunge gli 80 gradi ti si fonde in mano eppure questo riesce a filmare in 4k capito è una cosa incredibile ed è un cellulare che è uscito nel 14 mia madre me l'ha regalato a fine 2015 sì sì io dicevo nelle mie live Adesso, se non chiudo, ci frigo sopra. Nuovo è incredibile. Mi dispiace che non sono riuscito a fare una premiere questo sabato, cioè il sabato scorso. Neanche l'altro sabato, e poi ho fatto dei tutorial live di arti marziali perché appunto non mi ero preparato un argomento. Adesso ho detto ma l'argomento si trova rispondendo alle persone e cosa dire della crisi delle crisi perenni delle crisi perenni che ci abbiamo nella politica italiana cosa dire delle crisi che ciclicamente abbiamo e sperimentiamo intanto oh, come mi va bene sono riuscito a prenderci un l'importante è che ci sia il colpo di frusta finale così ritorna su no io io forse voi mi vorreste aiutare che mi state seguendo adesso e non vi potete abbonare almeno condividete il mio video a quante più persone possibile non sono riuscito a salvare stava per fermarsi a quante persone più possibile sia condividere i miei video in questo modo mi aiuterete tantissimo eh, allora io ho la playstation 5 ma quella e si spegne dopo quattro ore di gioco in 8k e io ci sono riuscito a cucinare la pasta sopra mazza o la pasta ma come l'hai fatta la carbonara ma se uno bestemmia cosa fai boh. non ho non ho colto l'impropero eh, caro ciamoncino alessandro arcangeli mamma di Ken usava come armi gli yo-yo. Sì, sì, ho visto qualcosa. Mi ricordo quando io ero giovane e non è vero che eh, in ciro. Guarda, adesso ho preso il ritmo, però ecco, devo anche seguire la live. <ride> Posso mettermi qua a giocare con lo yo-yo e... Ricordo che in giro più esagerato di Bruce Lee 140.000 pugni al, al secondo. Allora la PS5 arriva fino a 112 gradi. Bene, sei cristiano mi sono occupato delle religioni ma sono razionalista agnostico eh, mi piace molto l'antropologia e l'etnologia mi piace molto leggere ho letto del buddismo dell'induismo del della religione occulto Sikh. Ecco, in, in questi giorni stavo leggendo questi libri. Sto rileggendo questo, Zoroastro il profeta della Vesta, il, il profeta del, dell'Iran della Persia. No, perché si chiamava Persia prima. Poi sto rileggendo. Questo non c'entra nulla, forse, con la religione. Ma è più una dottrina filosofica che altro la teoria psicoanalitica di sigmund freud la teoria psicoanalitica di sigmund freud e poi stavo rileggendo perché io leggo molte cose contemporaneamente mi raccomando di leggere questo libro per quanto riguarda l'antropologia e l'etnologia di Elemire zolla uscite dal mondo capito uscite dal mondo e anche altri di elemire zolla editi della delphi che è molto importante adesso un momento che controllo vi devo lasciare big ben ha detto stop come diceva enzo tortora ciao ciao